Sabato 30 aprile da Centro Musicale a Roma abbiamo provato il Marans Model 40N, un nuovo integrato da 100 w per canale con a bordo lo streamer molto versatile, l'ingresso Fono MM e un DAC di ottima qualità. Durante la giornata lo abbiamo messo alla prova con due coppie di Polk Audio, le Legend L200 da stand e le Reference R600 da pavimento posizionate alla perfezione dallo staff di centro musicale con precisione quasi maniacale. Durante le sessioni d'ascolto abbiamo utilizzato i principali servizi di streaming, file ad alta risoluzione da server di rete, CD e super audio CD dal lettore Marans SACD30N e anche qualche LP dal giradischi Marans td 15 SU. È presto per trarre le conclusioni, ma è già molto chiaro che il Model 40N diventerà un riferimento nella sua categoria e ben oltre la sua fascia di prezzo, sicuramente per la versatilità, ma anche per l'eccellente capacità di pilotare diffusori molto impegnativi. Il nostro obiettivo è stato quello di condividere l'esperienza d'ascolto durante un live test che ci vedrà di nuovo a Roma sabato prossimo, 7 maggio, stavolta da Gruppo Garman, assieme a Marco Cicogna e di nuovo al Marans Model 40N. Thank you